Ciao domani mattina come vi svegliate andate a fare una corsetta rigenerativa tu e Ismaele poi tanto stretching martedì mattina come vi svegliate invece andate tutti a fare un po' di corsetta al campo poi tanto stretching in entrambi i casi non scarpe da calcio scadatevi bene in uno spino fatemi sapere come va domani e lunedì dopo gli allenamenti buona starai Ragazzi finalmente la pizza italiana vecchio. Eh, Panne e salmone, ragazzi. Mamma mia. Dopo, dopo 90 minuti, giuro, questo è il premio, eh, ecco. Questo è il premio. Levia. No, Levia. Ma io, contento. Oh, my. Guarda, Non dico quella frase che dico sempre. Stai zitto. Stai zitto. Stai zitto. No. Andiamo a farci un bel risotto Alla mamma <ride> Le gambe distrutte La metto Come è? Eh, buono, buono si sì, è corto? Sì, buono, buono Buono, buono, va bene Perfetto, perfetto si eh? <ride> si sì, sì, buonissimo, Cotto? buonissimo Cotto. E togli. togli, togli pure benissimo ci piacerà Il risotto e asparagi portati dalla campagna eh, caro. Eh, uh questo si sì che è mangiare sano allora <تحدث> <مترك> <gerçekten المسؤول toujours> <مترك> <ونسؤول والبع>. <مترك> اخي تنبه كفاك المنام كفاك خلود لدار <اللي> الحطام فابصر طريقك نحو النجاتي وحلق بروحك نحو الغمام فان كبلتك ذنوبك يوما وصرت ذليلا لها بالخطام وبات فؤادك يشكو أذاها وصار لها في المكان زخام توسل إلى الله في خلوة تضرع إليه بجنح الظلام وصله الهدى والتقى Musa musa bata. Musa l'ha creata. Musa l'ha creata. Musa l'ha creata. Musa Oh, vecchio. Ho paura, Fra. Non è che mi mangi il telefono. Oh, ti provo a toccare. Quella sbuffata. Oh. Wow. Mh. Mh. Oh, so, so, so, sono nella cosiddetta M Eccole, eccole, eccole Oh cavolo, oh cavolo Mh. Eccole qua e adesso? Cosa facciamo? Tutti vogliono me? Sta a posto ragazzi! Oh, ce n'era una che stava per saltare! Sono venute tutte! Il limone naturale. No p.s come a Londra Stiamo caricando ancora il video ragazzi Guarda Ah, qualcosa. Ma cavolo si sente stra forte Mamma mia, giuro Questo è il vero limone A Londra buttavo giù così Senza nessun problema Ma quando il limone è finto. Oh, indolenzito Non sembra proprio che sta per più aver